Iniziamo. Ciao, Ludovico. Avresti preferito rimanere a letto anche oggi, vero? Non sempre possiamo fare quello che vogliamo. A volte assistiamo a delle ingiustizie, ma sarebbe troppo facile arrendersi. Basta con queste cazzate. Ludovico, rifletti. Non mi prende per il culo. Quella sera vi siete visti per l'ultima volta. Io la amo. Ti ho mai parlato della simmetria? Cosa sta cercando di dirmi?